Saluto anche Andrea Saletti, esperto di neuromarketing per il web, in videochiamata da Ferrara. Buongiorno a tutti. Nel frattempo credo ci abbia raggiunto Flavia Di Bonito, giusto? L'ho visto. Vorrei andare subito da, da Saletti per capire una cosa. Mi colpisce molto, e credo che abbia colpito molto anche i nostri telespettatori, il fatto che un sito così importante non abbia un call center. Eh, voglio capire, quando si ha un negozio del genere online, quando si, si distribuiscono prodotti di questo genere le regole non dovrebbero essere le stesse per il negozio fisico cioè non ci dovrebbe essere qualcuno che risponde insomma a un call center per avere un contatto diretto sicuramente è uno degli elementi su cui mettere l'accento diciamo che in, in generale la, la qualità del servizio di un e-commerce la si calcola andando a vedere proprio quanto uh, l'assistenza re è resa evidente all'interno del processo di acquisto dell'utente, per due motivi principalmente. Il primo perché ci dà l'idea di quanto è strutturato l'e-commerce e quanto uh, è ampio il team che può gestire anche assistenza e richieste in tempo reale per essere vicino all'utente. E il secondo aspetto che è quello sicuramente più importante, è capire quanto chi gestisce quell'e-commerce ha interesse nel costruire delle relazioni durature con il cliente. Perché proprio con il contatto, come nella realtà, un negozio fisico che poi si fanno a generare quindi, la soddisfazione dell'artista. Quindi... quindi diciamo che verificare se effettivamente c'è un numero verde, un numero da chiamare e, e l'eventuale assenza è già un indice del fatto che ci potrebbe essere qualche problema, insomma che forse non è un sito così strutturato per una quantità, per un volume di affari così importante come possono essere i giocattoli sotto eh, Natale. Eh, volevo chiedere una cosa ad Andrea Saletti perché fondamentalmente poi il suo lavoro è questo, eh, studiare il modo in cui interagiamo, il modo in cui eh, rispetto al commercio online la nostra mente lavora va detto che nel commercio online la truffa sembra sempre un po' dietro l'angolo il fatto che non ci sia un contatto diretto la rende più semplice è perché siamo meno attenti perché quando compriamo online eh, diamo tutto per scontato più veloce siamo noi il problema? Mm, è, è, un, è, un, è un insieme di problemi, diciamo che dal punto di vista principale c'è un, un aspetto che è quello relativo all'analisi delle informazioni, perché viviamo molto spesso in un contesto di fruizione dei contenuti online che avviene adesso ad oggi gli ultimi dati sono circa del 70 della navigazione tramite smartphone e chiunque utilizza uno smartphone difficilmente si trova in un contesto non di disturbo dal punto di vista attentivo quindi c'è anche quell'aspetto poi c'è un contesto digitale che ci sta abituando nel tempo ad essere eh, sicuramente riempiti di informazione tanto da doverle filtrare e questo è un grosso problema perché eh, quando siamo così costretti a filtrare tante informazioni contemporaneamente il rischio di eh, valutare le cose in maniera non approfondita ma superficiale diventa tanto tanto elevato e poi c'è un limite sensoriale d'altronde online come sottolineava già lei prima il mancano almeno quattro sensi all'appello durante il, certo. il, il coinvolgimento che abbiamo e quindi certo. è, è meno semplice intuire cose che nella normalità intuiremo intuire molto facilmente. allora